Giovanotti Tour 2018, ecco le date dei 50 concerti di Lorenzo in Italia e in Europa. Il giorno tanto atteso dai fan di Lorenzo Giovanotti è finalmente arrivato, dopo l'annuncio del lancio del nuovo album, previsto per il prossimo 1 dicembre, sono state ufficializzate anche le date del tour che il cantante di Cortona porterà in giro per l'Italia da febbraio a giugno 2018. Si tratta di ben 50 concerti da Milano a Roma, passando per Firenze, Rimini e Bologna, con alcune tappe anche all'estero. Per l'anno prossimo il mio desiderio è quello di suonare nelle città e di starci il più possibile ha detto Giovanotti. Quello che vorrei è suonare per giorni, con uno spettacolo di pura goduria e di condivisione totale con chi vorrà venirci a sentire. Stiamo lavorando per fare una cosa che vi e ci faccia impazzire. Prezzi e info sui biglietti. Dopo il successo di Lorenzo negli stadi 2015 e del successivo Lorenzo nei Palasport, Giovanotti torna così con un nuovo spettacolo in cui suonerà con la sua band storica, composta, tra gli altri, da Saturnino Celani e Riccardo Onori, nelle città fino a prendere la residenza. Come lui stesso ha recentemente dichiarato. 10 saranno nello specifico le località in cui il cantante si esibirà in Italia, a cui si aggiungeranno altre in Europa, da Stuttgart a Vienne, passando per Zurich, Bruxelles e infine Lugano. Sarà un'occasione unica per tutti i suoi fan per riascoltare i suoi più grandi successi del passato, da Serenata a Rapa a Bella, dall'ombelico del Mondo a Fango e le hit del nuovissimo album, prodotto da Rick Rubin e in uscita l'1 dicembre, da mercoledì 27 settembre, Intesa San Paolo, che è partner del tour. Attiverà una presale esclusiva per tutti i possessori di carte di credito emesse su circuito Mastercard, mentre la prevendita ufficiale sarà aperta alle ore 11.00 del 29 settembre. Inoltre, è disponibile una infoline dedicata all'accessibilità ai concerti. Che si può contattare al numero 02760-851. Le date ufficiali del tour. Ecco di seguito il calendario del tour 2018 di Giovanotti nei Palasporti Italiani e non. Milano, Medionalum Forum il 12, 13, 15, 16, 18, 19. 21, 22, 24, 25 febbraio 2018, Rimini, RDS Stadium il 3 e 4 marzo 2018, Firenze, Nelson Mandela Four mil 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 marzo 2018, Torino, Palalpi il 3, 4, 6. 7 aprile 2018, Bologna, Unipol Arena il 13 e 14 aprile 2018, Roma, Palalottomatica il 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 aprile 2018, Acireale, Palo Art Hotel L8 il 9 maggio 2018, Verona, Arena il 15, 16. 18, 19, 21, 22 maggio 2018 Eboli, Pala il 25 e 26 maggio 2018 Ancona, Pala Promoteo L1 e il 2 giugno 2018 Stuttgart, Porsche Arena il 16 giugno 2018 Vienna, Stadtall il 19 giugno 2018 Zurigo, Allenstadion il 21 giugno 2018 Bruxelles Forest National il 23 giugno 2018, Lugano, Pala Resega il 30 giugno 2018.